Dopo un mese di tempo era arrivato il momento di farsi vedere di nuovo qua su questi schermi con una panzerottata super Presentiamo ragazzi oggi un prodotto iconico, il panzerotto, e chi non lo conosce il panzerotto? Ma quanto scotta il panzerotto! Un piatto che porta allegria, che è buono, croccantino fuori, infilante e sugoso dentro E poi invece la pasta è morbida nonostante io non sia pugliese come potete ben vedere devo dire che cioè, questo è un, un perfetto contesto mediterraneo voglio comunque presentarvi un panzerotto che è stato ricercato nel senso che ho cercato di studiare proprio la ricetta perfetta per avere un risultato che proprio noi tutti ci aspettiamo bilanciato nei sapori e perfetto nelle consistenze comunque eh, dopo giuro che partiamo scusatemi se non mi sono fatto vedere per così tanto tempo mi è partita la carta forno ho fatto una sorta di pausa da youtube durata un mesetto mi sono dedicato magari agli altri social tipo instagram e tiktok adesso ripartiamo alla grande ok e spero tra il resto che stiate bene tutto a posto insomma me lo fate magari sapere dai commenti spero di sì partiamo partiamo partiamo l'acqua tiepida la versiamo 300 millilitri in, in una ciotola aggiungiamo un po' di lievito di birra eh, fresca in questo caso un terzo di un panetto quindi 8 grammi circa poi comunque le do sapete che le trovate anche sul, sul sito www.davidezambelli.com trovate tutta, tutto il procedimento, la ricetta scritta e anche un cucchiaino di zucchero mescoliamo molto bene, facciamo sciogliere anche col calore delle mani aggiungiamo poi una miscela fatta di Farina di grano tenero e semola rimacinata di grano duro. Alcuni mettono solo farina di grano duro, quella tradizionale perché in Puglia si usa quella principalmente. Altri invece solo farina di grano tenero. Secondo me è meglio fare un equilibrio perché la farina di grano duro tende ad appesantire ma allo stesso tempo dà più sapore e regala croccantezza. E quindi la eh, l'alleggeriamo con un pochino di farina di, di grano tenero e vedrete che abbiamo proprio un impasto perfetto. A mio parere, ma secondo me anche quando li assaggiate mi confermerete questa cosa. Una buona metà di, di questa miscela di farine mescoliamo con un cucchiaio, aggiungiamo poi il sale, che così lo aggiungiamo un pochino lontano dal lievito, e l'olio. Concludiamo con l'ultima miscela di farina rimanente per poi cominciare a impastare prima un po' nella ciotola, poi sul piano di lavoro, usiamo la tecnica giusta, mi raccomando. Tra il resto potete stampare... Sì, stampare stampare perché impastare anche con, le, con, la, con la planetaria battete anche un po' sul piano che così si sviluppa il glutine insomma dobbiamo far sviluppare il glutine quindi quando l'impasto è bello liscio e omogeneo possiamo fermarci inizialmente potrà sembrare un pochino appiccicoso l'impasto ma poi vedrete che man mano che impastate si asciuga un po' e avrete la consistenza perfetta formiamo una palla che eh, la facciamo riposare in una ciotola leggermente unta con un goccino d'olio mettiamo anche un filo d'olio sulla superficie per evitare che si secchi, pellicola e facciamo ehm, lievitare per circa un'ora e mezza a temperatura ambiente, lontano dalle correnti d'aria. Nel frattempo ci dedichiamo al ripieno, quindi ok, potete farli come volete i panzerotti, è un po' come la pizza, no? quindi potete farli con salsiccia e provolone, con le cime di rapa, anche con un, un ripieno originale, però io vado sul classico, pomodoro e mozzarella e poi lo profumiamo con un po' di erbe aromatiche. Anche qui quasi tutti prendono la, la polpa di pomodoro E la mettono mh, Assieme alla mozzarella a crudo Oddio sinceramente pensare di metterla crudo mh, Perché in realtà Il pomodoro del panzerotto non viene cotto Come quando cucinate la pizza Ma viene più che altro scaldato E quindi insomma sinceramente Io preferisco dargli una bella scaldata in padella Per circa 10 minuti Che così intanto si rapprende Si amalgama meglio il sapore Insomma togliamo anche una parte di acidità Secondo me è meglio fare così In realtà ho pensato di aggiungere Aggiungerà alla polpa anche un pochino di passata che così renderà il tutto ancora più avvolgente e sugoso. L Olio in padella quindi, polpa e passata di pomodoro, pizzico di sale, puntina di zucchero. Facciamo cucinare a fiamma media per circa 10 minuti in modo tale che appunto il sugo si restringa e sia migliore. Quando il sugo è pronto spegniamo la fiamma e aggiungiamo 7-8 foglie di basilico. In questo modo si creerà un'infusione e si sentirà quando lo assaggiate un lieve sapore di, di basilico senza risultare però invadente perché poi mettiamo anche un po di origano e va a finire che poi c'è troppo sapore c'è troppo so sapore di erbe no una cosa delicata però che arricchisce quando il sugo è freddo basterà rimuovere le foglie e basta tenerlo da parte eh, ci dedichiamo nel frattempo che comunque l'impasto continua a lievitare anche alla mozzarella dobbiamo tagliarla a pezzi alcuni usano la mozzarella per pizza la, la tradizione ovviamente la banna io vi consiglio di usare una mozzarella fior di latte ancora meglio se la treccia tipica pugliese che è anche un pochino più asciutta dopo averla tagliata dovrete farla scolare in uno scolapasta e vedrete che pian piano l'acqua della mozzarella scenderà e prima di aggiungerla alla salsa la strizzate un pochino con le mani e Insomma il vostro ripieno è fatto dopo un'ora e mezza il nostro impasto sarà duplicato quindi dobbiamo prenderlo e formare le, le, le palline lo dividiamo in nove pezzi da circa 80 grammi l'uno misura perfetta perché così ti soddisfa perché non è troppo piccola però allo stesso tempo riusciamo a gestirlo in padella quando è ora di cuocerlo quindi prendiamo i nostri pezzi di impasto con le mani un pochino inumidite no? dovete fare proprio questa questa cioè dovete proprio prendere l'impasto in questo modo con la mano così a ragno, no e cominciate praticamente a fare questo movimento rotatorio cercando poi di, di, di far aderire molto bene l'impasto sul piano da lavoro non è difficile sembra complicato ma non lo è oppure viceversa ma comunque non è complicato otterrete proprio delle, delle sfere perfette in questo modo le disponete su una bella placca con carta forno ci mettete un filino di olio anche qua in modo tale che la superficie non si secchi e poi questa volta però non metto pellicola e le faccio lievitare in forno spento con la luce accesa per circa un'ora e per creare un ambiente umido e perfetto ci metto una pentola nella quale c'è dell'acqua bollente. Le vostre sfere saranno troppo contente di essere in un ambiente caldo e umido. Dopo aver atteso un'ora prendiamo le nostre palline, le stendiamo con l'aiuto di un mattarello e un pochino di semola rimacinata di grano duro o farina di grano tenero, come volete. Non troppo sottilmente. Dobbiamo far finta che siano dei mega ravioli, quindi io prendo un pennellino e inumidisco il bordo in modo tale che poi la pasta aderisca bene ci mettiamo solo da un lato ovviamente il pomodoro la mozzarella con un pochino di origano che mi sono dimenticato di dirlo prima ho messo anche dell'origano dentro I'm sorry chiudiamo cercando di non avere bolle d'aria all'interno per avere una forma perfetta e anche magari una sigillatura più sicura vi consiglio di rifinire i panzerotti con una rotellina se non li friggete subito vi consiglio di tenerli su una placca da forno con un bel po di semola rimacinata di grano duro in modo tale che la base non si attacchi e magari un pochino di semola anche sopra frittura frittura frittura frittura ok anche al forno si chiamerebbero panzerotti fritti o calzoni fritti proprio per questo altrimenti mm, sono un pochino più anemici però potete farli anche al forno volendo da quello che so probabilmente sui 200 gradi per circa 20-25 minuti guardate magari online ma guardate guardo adesso però insomma quella il panzerotto vero va, va fatto fritto c'è poco da fare Sì, accettiamo i cookies che palle Qua dice ecco 220 gradi per 15-20 minuti Però dovete spennellarli con un goccino di Qua dice latte Io metterei dell'acqua Per avere una superficie un pochino più lucida Potete anche non metterla in realtà eh. Comunque ecco avete capito? Se no fate come faccio io che quella volta ogni tanto la frittura fa anche bene al fegato dicono perché lo fa lavorare un pochino di più. Una pentola olio di semi lo facciamo arrivare a circa 170 gradi tuffiamo massimo due panzerotti alla volta non di più a meno che non abbiate un pentolone gigante. Potete anche friggerne uno alla volta se avete paura che si apra in cottura che poi è un macello. Quando saranno dorati sono pronti. Li facciamo girare e se anche qua avete paura che il panzerotto si rompa anche io in realtà siccome gli ultimi li ho farciti di più allora con il cucchiaio ho versato l'olio bollente sulla superficie del panzerotto in questo modo lui cuoceva senza però girarlo che magari con la pressione c'era il rischio che si rompesse quindi io ho fatto così e sono usciti un capolavoro ovviamente li scolate attendete quei due minuti proprio per non ustionarvi e poi li potete gustare il panzerotto rimane il panzerotto cioè, se non l'avete mai assaggiato è ora di farlo se l'avete assaggiato perché magari siete andati in vacanza in puglia e vi manca dovete farlo e se eh, lo fate spesso provate questa ricetta e fatemi sapere e ricordatevi che su, su instagram poi trovate anche altre idee quelle veloci insomma rapide eh, di, di video ricette attraverso i reel, no? trovate quelle ricette spidi spidi spidi molto comode quando avete poco tempo vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti invece qua sotto c'è il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta e io con tanta emozione addosso perché era da un bel po che non, non vi vedevo vi mando un abbraccio e ci vediamo la prossima ciao un bacio anche un abbraccio e un bacio tutti e due Ciao!